Fa caldo oggi, no? Ovvio! C'è Mr. K. Amici di Crino, bentornati con Mr. K e oggi vi parlo della 01066, la nostra punta rettificata nera con affilatura a 118 gradi. Più o meno. La nostra 01066 è una punta interamente rettificata e mi chiederete cosa vuol dire. Il processo di produzione delle punte si divide infatti in due macro no? si divide in le punte infatti sono principalmente realizzate con due metodologie molto diverse possono essere infatti rullate o rettificate oggi andremo ad analizzare le punte rettificate ma vi aspetto per un video in cui confronteremo i due processi di produzione faccio così, mi fa venire fuori la barretta e poi se vuoi faccio così e compare la punta ah ok dimmi tu quanto? Così? La nostra 01066 nasce infatti da una barretta in acciaio AISI M2 temprato che per asportazione, mediante una mola al CBN, viene trasformata in una punta elicodale cilindrica CBN? Come la moto? Sì, sì, la sei, la CBN sei, sei scemo Naturalmente è scemo ma CVN vuol dire nitruro di boro cubico. La nostra 01066 ha una durezza espressa in Vickers di 820, che nella più comune scala HRC corrispondono a 64-65. Caratteristica principale della punta è la sua affilatura a 118 ⁇ L'affilatura a 118 ⁇ infatti garantisce una centratura ottimale in fase di inizio lavorazione e dà alla punta un'aggressività maggiore. Perché? Paragonando infatti una punta a 118 gradi con una punta con una affilatura a 135 gradi, noteremo che la lunghezza del tagliente è maggiore sulla punta affilata a 118 gradi. La lunghezza del tagliente maggiore permette infatti alle punte affilate a 118 gradi nel singolo giro di asportare una maggiore quantità di materiale rispetto alle punte a 135 gradi. L'ottima centratura rende la nostra 01066 particolarmente adatta all'utilizzo con trapani portatili e la rende perfetta per tutti i nostri clienti, a partire dall'artigiano al professionista. Vi raccomandiamo l'utilizzo su tutti i metalli comuni, gli acciai basso legati e le ghise, ma anche su plastiche dure e grafite. La finitura vaporizzata top black dalla nostra 01066 le garantisce una maggiore resistenza all'usura e un minor incollaggio dei truccioli durante la lavorazione. Top Black, come rugby. Comunque quelli sono gli all blacks. Durant. <truzze> A pagina 66 del catalogo generale Crino trovate la gamma completa della nostra 01066. Attenzione perché oltre ai diametri segnati sul catalogo abbiamo implementato la gamma con tutti i decimali da 1 a 13. Trovate quindi tutte le punte necessarie anche per la fase di preforo per poi passare alla filettatura. Continuate a seguirci sui nostri social cercando Crino Tools e mi raccomando, ricordatevi che solo Crino ti fa forare. Sto forando non mi disturbare.